Bene ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi oggi proviamo la McLaren P1 GTR per continuare la serie auto da peli sullo stomaco e questo video voglio assolutamente dedicarlo aspetta prima che mi ammazzo, <ride> assolutamente dedicarlo a quel simpaticissimo di Michele Di Placido che mi segue da tanto ormai e che mi ha chiesto un video in cui esprimo i miei pareri su... Chi è il più realistico dei simulatori allora Mirko non ho assolutamente dimenticato la promessa che ti ho fatto e quindi per farti aspettare cioè nell'altezza ti dedico un video di questa serie nuova serie inaugurata insieme a Carlo X di auto da pelli sullo stomaco e ragazzi perché McLaren P1 GTR auto moderna perché siccome l'altra volta qualcuno mi ha detto Fabri però non ti si può vedere a guidare un'auto degli anni 80 con cambio manuale senza cambio d'acqua e con il ferrari f1 ad on well allora ho detto siccome carlo si occupa delle auto classiche io mi occupo di auto da peli sullo stomaco appunto moderne così ci sta tutto quindi mirko ti dedico questo video perché sei simpaticissimo mi seguita tantissimo apprezzo tantissimo i tuoi commenti apprezzo i commenti di tutti ovviamente però Mirko questo video è per te e quindi questa nuovissima serie puntata numero 2 diciamo di auto da peli sullo stomaco come mi consiglia eh, peli sullo stomaco ragazzi cioè come va via ovviamente io tolgo tutti gli aiuti tranne l'ABS perché non è che non sono capace però già quest'auto ha una difficoltà abbastanza elevata, estrema è un'auto sulla quale avevo già fatto un video in cui doppiavo... cioè il video era doppiato da Jeremy Clarkson di Top Gear con il file audio originale appunto di quella puntata in cui parlavo di questa più una GTR che vi consiglio assolutamente di andare a guardare ovviamente, è, ed è un'auto tecnologicamente all'avanguardia, parliamo di quella reale ovviamente, che secondo me su Project Cars 2 è riprodotta fedelmente anche in termini di comportamento, e prestazioni, e intanto Andrea Balocchi mi sta chiamando in diretta ragazzi, pronto Andrea? Andrea? Ciao Andrea, ascolta, sto registrando un video, sei in diretta live uh, ciao. da peli sullo stomaco, auto da peli sullo stomaco, sto registrando, auto da peli sullo stomaco, capiti a fagiolo, sì sì, perché sto dedicando il video a quel simpaticissimo Mirko Di Placido che mi segue da tantissimo. E vedete ragazzi in live è anche questo, c'è il nostro carissimo amico Andrea e... <ride> Fantastico questa cosa non era assolutamente prevista ragazzi sono, sono cose che veramente rendono unici i nostri video quindi sono contentissimo e sarà l'occasione quindi con Andrea di fare una garetta e magari riproporvi un video come vi è piaciuto l'altra volta Io quindi termino qua eh, il giro e dicendovi che quest'auto è davvero spettacolare è un mostro di potenza e spero che questa nuova serie iniziata insieme a Carlo X come vi dicevo lui con le auto storiche e io con le auto moderne perché se no, altrimenti Andrea Balocchi mi cazzia perché non uso il cambio ad H e con il mio Ferrari F1 well add on, come dicevamo non te se può vedere come dicono e quindi di conseguenza mi sembra più coerente fare con delle auto moderne quindi ragazzi Insieme ad Andrea se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su come di consueto, se non l'avete già fatto iscrivetevi e ricordate di attivare la campanellina per essere notificati quando eh, carico un nuovo video e, e niente ragazzi lasciate un commento come al solito, io e Andrea diciamo ciao alla prossima! Ciao a tutti.